Come il giornalismo ha vissuto eh, le elezioni di alcuni magistrati eccellenti come lei ha citato per esempio Ingroia e la loro elezione, insomma la loro discesa in politica? Beh, io lavoro in un giornale che ha fatto le raccolte di firme per i magistrati che indagavano sulla trattativa tra cui c'era appunto Antonio Ingroia. Quando lui poi è sceso in politica eh, il mio direttore ha fatto la scelta di fare un editoriale che si chiamava meglio magistrato che candidato per spiegare che chi si occupa di cose così delicate deve mettere in conto che se poi scende in politica lo accuseranno sicuramente di aver ragionato già da prima con l'ottica del politico e questo indebolisce anche il suo lavoro lasciato in qualche modo in sospeso. Detto questo è chiaro che è un diritto di tutti fare politica anche dei magistrati, ci sono tanti sindaci magistrati, Rademagistri, c'è stato Emiliano a Bari, quindi legittimo, però bisogna mettere in conto anche le conseguenze di quello che poi si fa. Per i giornali il rapporto si complica perché i magistrati sono spesso sia soggetti che anche fonti di notizie e quando diventano politici appunto, è ancora più delicato il rapporto.